Grazie ai social mi sono piovuti addosso una quantità industriale di pota verbs. Non vedo l'ora di mostrarti quelli di oggi. Lo faccio subito, ma prima un breve ripasso di quanto abbiamo visto la scorsa settimana. O mai affò la macchina? Ah, eh, aspetta che che ha! Audio? Audio 7, parola, qua puoi. Un canato? Cinque, va bene. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare... La campanellina delle notifiche, così quando sali in valle seriana saprai cosa dice la gente. Pina! Arda YouTube! Vi aggiro giù che è a Milanè, che parla dei potaverbs! Caro amico calabrese, che stai tranquillamente passeggiando nei prati di Torre Boldone con la tua fidanzata, se un contadino autoctono urla al tuo indirizzo queste parole, eh, ti suggerisco di correre correre forte il più lontano possibile dal fattore. Non ti fermare a chiedere a lui spiegazioni perché ti ha detto con tono molto minaccioso Se vengo lì, faccio giù melga! Che significa? Molto semplicemente Se vengo lì, ti faccio vedere io. Quindi, fai attenzione. Se ti sembra di sentire urlato al tuo indirizzo il pota verb faccio giù melga, oppure anche faccio dentro melga, e tieni conto che la parola Melga può essere sostituita in qualsiasi momento dalla parola Gera, corri! Ehi, niente dove Gera! Corri forte! Se vengo lì faccio giù Gera! Se vedi un agente, fa come noi. Scappa. Scappa senza voltarti. Supponi, invece, che mentre usavi la ranza ti sei ferito alla mano. Procurandoti un profondo taglio. Lo stesso contadino autoctono ti potrebbe chiedere: Diffadria, vuota che il ma scappa senza voltarti. In questo caso, amico calabrese non occorre scappare perché il contadino si sta preoccupando della tua salute e ti sta chiedendo Hai fatto dietro qualcosa? Quel taglio sulla mano? Che significa? Molto semplicemente Hai curato in qualche modo quel taglio sulla mano? Nel prossimo video impareremo altri pota verbs. molto molto comune. Nel frattempo utilizza con fiducia la minaccia imparata oggi e apostrofa i ragazzi che stanno facendo casino in cortile con un efficacissimo... BASTA! Se vado di sotto faccio dentro gera! Da qualunque parte d'Italia tu venga, donaci un like. E se per caso sei un indigeno delle valli bergamasche, suggeriscici altri potaverbs. Siamo certi? che ne conosci a bizzeffi. Lo sai però che mi piacerebbe prendere una fotocamera full frame? Se questo passo mangerai fuori la casa. Abbassa un po' il dentino. Eccola Hai fatto dietro qualcosa, quel taglio sulla mano. Delle <ride> Stavo dicendo lì? <ride> no, stavo dicendo sì. lì, no? No.